Buongiorno cari amici, con voi sono io Andrei Hovratov, l'autore del training interattivo di trasformazione e il gioco della vita. Questo è il nostro primo video della serie della nostra mailing in omaggio, che si chiama Otto principi di base del successo. Sapete, ho letto dei libri che parlano del principio generale del successo, oppure del principio di successo replicabile, però non può essere solamente un principio di successo. Esiste una certa consolidazione delle qualità che genera uomo e così nascono più principi. Quindi il nostro primo video d'oggi parlerà del primo principio del successo, del vostro futuro successo. Questo video si chiama I sogni. Sapete che l'argomento del sogno è molto interessante. Io mi posiziono come maestro delle realizzazioni dei sogni. Ho anche un training che si chiama Come far diventare qualsiasi sogno realtà. Lo potete ottenere appena diventate i partecipanti del primo livello del training gioco della vita. In più ottenete anche video del training che si chiama Come raggiungere il successo quando sei già la persona di successo oppure la eri. Allora, l'argomento d'oggi è il sogno. Sto registrando questo video in Thailandia. Mi trovo nelle isole PP e adesso, come vedete, sto galleggiando in una barca. È bello quando inizi a viaggiare con il gruppo e poi prendi la decisione di tornare da solo. Noleggi una barca e puoi visitare tutte le isole che vuoi. È veramente bello. Però adesso torniamo ai sogni, ai vostri sogni. I sogni è il momento principale nello sviluppo di un uomo. Se non siete soddisfatti del vostro salario, oppure c'è qualcosa che non va nella vostra attività, oppure non siete riusciti a fare la carriera che volevate, tutto è semplice, bisogna iniziare a sognare. Quando mi incontro con i partecipanti del mio training e loro mi chiedono di scrivergli qualche augurio, sempre gli scrivo «Sogna e agisci». Solamente i sogni permettono a un uomo crescere, solo i sogni ti danno possibilità di salire su un gradino superiore. Quando riceverete in omaggio il training come far diventare qualsiasi sogno in realtà, capirete che qualsiasi sogno è realizzabile. Il nostro video d'oggi non parla solamente dei sogni oppure che bisogna sognare, perché esiste una formula del sogno che ho scoperto 15 anni fa. Quando la persona vuole ottenere qualcosa a livello subconscio, inizia a fare questi sei postulati. Quindi la formula del sogno contiene sei postulati. Vi chiedo di prendere nota dei primi tre. I sogni, il desiderio e la fede. Quindi noi parleremo adesso dei sogni, dei desideri e della fede. I sogni. Che cosa sono i sogni? È lo stile di vita che vuole avere una persona. Magari sognate di vivere nel bosco, in una casa grande oppure volete vivere al mare o avere una casa con la vista mare o vista oceano, oppure vi serve l'attico, io chiamo questa abitazione la giungla di cemento. Comunque, è il vostro sogno, è il vostro stile di vita. Il sogno non può concentrarsi su un obiettivo, perché il sogno consiste di tanti obiettivi e quindi gli obiettivi costituiscono il nostro stile di vita, cosiddetto lifestyle. E proprio questo è il sogno. Dovete immaginare il vostro lifestyle mentre prendete il sonno o quando vi svegliate. State nel letto per 5 minuti e sognate il vostro stile di vita. La casa dove volete vivere, il paese, la macchina con la quale andate al lavoro. Così create l'immagine del vostro sogno. La seconda cosa è la voglia. Per realizzare il sogno bisogna avere il desiderio. E voglio dire che questa è una cosa irrinunciabile. Con cosa si può paragonare la voglia? Per esempio, quando avete passato tanto tempo al sole senza bere una goccia d'acqua. Oppure quando avete corso molto e sentite che avete sete. Vi ricordate questa sensazione quando avete la sete, solamente la sete? Vi offrono da mangiare, ma voi volete solamente bere. Oppure il secondo esempio, forse più buffo, per gli amanti di birra o di vino. Quindi dopo sei bicchieri di vino o di birra è normale che fra qualche tempo avete voglia di andare in bagno a fare la pipì. Quindi. Pensate come realizzare questo desiderio. Ti possono fare qualsiasi domanda, distrarti, ma tu hai solamente un desiderio di andare in bagno e fare la pipì. Perciò la voglia è uno dei postulati principali che ci aiuta a realizzare il sogno. Un altro postulato molto importante è la fede. Quando sogniamo per dare supporto ai nostri desideri, facciamo delle certe azioni. Vi raccomando di farle subito. Se ancora non avete il collage, la mappa dei desideri, iniziate ad applicare sulla mappa, anche in modo caotico, tutto quello che volete avere nella vostra vita. Il collage lo potete fare nel vostro ufficio, oppure nel quaderno, ma anche sul desktop del vostro computer. Iniziate a farlo con la casa dei sogni, con la macchina, con il viaggio, oppure con il successo al lavoro. Questa è la voglia. Con cosa si può riscaldare la voglia? Per esempio, quando volete o sognate qualcosa, una macchina, andate in un concessionario auto, fate un test drive, Provate a visionare più di una concessionaria e fare i test drive. Magari capite che non vi serve questa auto, è più comodo andare in taxi, oppure vi rendete conto che volete avere questa macchina. Volete vivere nell'appartamento o nella casa di vostra proprietà? O avere un appartamento più grande, ben ristrutturato e arredato? Io vi consiglio di iniziare a cercarlo uno in affitto. Oppure quando andate in vacanza si può fare questo gioco a acquistare o affittare una casa. Quando vi incontrate con l'agente immobiliare e chiedete di mostrarvi le case, concordate una somma, a provate a visitare queste case, a fare le foto, è così che nasce la voglia. Non solamente quando pensate ad una cosa, ma quando avviene il contatto con l'oggetto del desiderio. Se per esempio una donna vuole avere la pelliccia oppure una borsetta, o le scarpe, e un uomo vuole avere un abito di marca, allora, vai in un negozio e provalo. Prova la pelliccia. Oppure, se vuoi l'orologio che costa 15.000 dollari, lo devi provare per capire com'è. Questo è il desiderio. Ma per proteggere il desiderio abbiamo bisogno della fede. La fede è uno degli elementi più importanti nella vita di un uomo. Nel Nuovo Testamento si dice, sia fatto secondo la tua fede, ottenete quello in cosa credete. Tutto è semplice, se credete che i vostri sogni si avverano, allora sì, si realizzano, e viceversa. Cosa bisogna iniziare a fare? Dovete iniziare a credere che i vostri sogni si avverano. Dite, io credo che i miei sogni si realizzano, avrò la vita dei miei sogni. La fede. Per rafforzare la fede io suggerisco di fare le meditazioni, per esempio la calamita finanziaria. È veramente molto forte, aiuta a quelli che cercano di trovare le nuove possibilità finanziarie che vorrebbero guadagnare di più o far prosperare il proprio business. Questa meditazione dura 9 minuti e ascoltatela di mattina e di sera. C'è una istruzione eh, che mandiamo in omaggio insieme con tutto il pacchetto. Vorrei nominare anche le meditazioni ultraterreni eh, per lo sviluppo, per esempio la formula di amore verso se stesso, oppure la formula della felicità, formula del successo. Eh, di nuovo stiamo ondeggiando e eh, serve per tenere la vostra attenzione. È molto piacevole quando puoi noleggiare una barca per fare un giretto con la tua dolce metà. Allora, cari amici, abbiamo bisogno delle affermazioni e scongiuramenti. Di questo parleremo al prossimo livello della prima sessione del gioco della vita dove impareremo come creare il flusso del magnetismo finanziario. Iniziamo a scrivere le nostre affermazioni personali e creare le meditazioni. Riusciamo a capire che cos'è l'Angel Management in pratica. Se al primo livello studiamo Angel Management in teoria, al secondo invece lo mettiamo in pratica.